I'm sorry. I'm got people to go back. I'm not I'm not I'm I'm I'm I'm No, comunque un giorno, un giorno, 세상에, 세상에. 세상에. 세상에. 세상에. 세상에. 세상에. 세상에. 세상에. 세상에. 세상에. E' un po' di più E' un po' di вновь, вновь, <coughs> There's still some candy left. What's up? Uh, You're okay for your action action. gonna quick, quick. This is the best cool. of the greatest of us. We're the greatest okay. of the greatest yeah,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 Все, все, все, look <laughs> Vabbè vabbè no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, 국민mente Perciò perciò non ti vedo abbastanza non mi Sembra, stai bene, stai bene, Oh, Hey, <laughs> hey, <laughs> Grazie cosa neutra...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 Non è vero, No, è vero, non è vero. Come Come Okay. The first thing that I have to do is to make sure that you have to make la that you have to make sure that you have to make Давай, давай, давай. Тут, тут, тут, тут. Ты, давай, давай, давай, давай. Ты, давай, давай, давай. Ты, Ты, давай, давай, давай. Ты, давай, давай, давай, Ты, давай, давай, давай. Ты, давай, давай, давай, давай. Ты, давай, давай, No, no, no, no, no, no, no, no, no. ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Non se la prima strega preva a finire la riduzione del gioco per te. Tutto, tutto. Tutto, tutto. Tutto, dove dove si è la formazione della formazione della formazione della formazione della formazione è formazione della la signora Panzeri. No, tanto il trasporto è c'è il ci la rotta stella e la parte materna, può stare tranquilla, mentre quando invece la terra preferente, la parte esterna e la parte materna, però è che così su qualche cosa la prima discoteca in Francia, su un'antenna di 0 di 0 di 2. Le donne che si sono che si sono svegliate, le donne che si sono la donne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 No para de la Non ci vedi in questo senso. Porco dio, non mi vedi in questo senso. Così non mi vedi in questo senso. Oh, oh, oh, cosa mi sono visto. Ma che è sesto? Non mi sono si mm on,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 Ok, je vais te dire que je vais te OK. que je te Non è vero, non è vero, non Non è vero, vero, sì, siamo andati per davvero, per forza di cose. E mi è passato vicino, casa, ci ho dovuto fare la prenotazione sicura, che le cosa. Вот это не значит, что я не это Вот это не не я не знаю, это не это это это Вот Вот Господи, а что? Господи, а что? Господи, а что? Господи, а что? Господи, non vi do che adesso non si a fare proprio niente cosa da dire what's going on la destinazione alla roba, non possiamo fare la stessa gente, una dura risalta! io lo che tu stai la perché non è il mio posto posso cento giorni, ma sono questioni di naturalismo, tutto il tuo, tutto il tutto tutto tutto Ну, я не знаю, что это я не знаю, что я я не Ciao Ehi dai dai un po' di caffè Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm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 Sì, voglio vai, vai, vai, ti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 Это первая такая ситуация. А. А. А. Он не стал разделять. Все же нужно знать. И нас тогда не сошли. Значит, что мы должны были получить от отнятия отнятия от транзакции. Деньги потерять. Это совпало с уже до получения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 ¡Gracias!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 The for and I have been talking about my life and my childhood and and my friends and my school to my so called... <gesture to> work and my hobbies and my dreams and my fears and my hopes and my goals and my struggles and my triumphs and my journey and my story and my life and my love and and my friends and my future and and my present and my everything and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and hai la sensie con la tua voce con le professione normale della vita stai facendo questo rischio nella gestione del ciclo di vita del prodotto, che nasce dalla sua stessa, fondiando il fondi del rischio della stabilità, quasi quasi, non abbiamo un piatto stop. Quindi che dobbiamo dire che ci sono delle soluzioni, che ci sono delle soluzioni. Vorrei accusare di Sembra che voi stiate tornando da me. Non ho capito. Come posso fare? Possiamo passare il coro? In forse sta il Torino. Cioè. Lasci, <laughs> No, ci lasciate il solo. E e il Questo è il senso, la vita è il questo questo è questo Ehi, che cosa Non hai dubbi, stai leggendo, Hai I'm just trying to get this together. I'm just trying to get this together. I'm to get Então Giusto il suo figlio. Io sono solo il suo figlio. La sua figlia è la sua. Non mi interessa Io voglio essere il suo figlio. Non la posso dare una vera Non ma avendo un mezzo di una persona, io non ho niente, no. la mezza... Non c'è bisogno di di nessuno di nessuno di di nessuno <susurra> di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 我的天啊 oh, Hold on. e è perché non si a se si non Eu não vou esperar mais. Eu não non so come si può non so come c'è C'è C'è C'è e poi oggi, quando parliamo per la la per la la e come non sentito questo giudizio non non non non non non non non non non non non non non non non è che che che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 主 Stilizzi, stilizzi. Ma cosa c'è di Non cosa che faccio, ma non c'è niente di ragazzi. Ok, faccio a sé, faccio a sé. Ok, faccio a sé, è un grosso Ti non mi sono mai riuscito a fare una cosa diversa da questo punto di vista. Perché mi sono mai riuscito a fare una un po' di un po' di tempo, mi hanno fatto un po' di tempo, mi hanno Il presidente ha fatto un'attività di marito e ha fatto un'attività di marito. Ecco, non non c'è più, non non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 Stripe, sì, stripe, sì, stripe, sì, stripe, sì, stripe, sì, stripe, sì. stripe, stripe, stripe, stripe, stripe, stripe, stripe, stripe, non è vero, non è non il vero e il vero e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 Daga, io non è il mio stile! Adansa, adansa! Tu non posso fare questo! Dio, sono Ehi, Giulio, sei presente! Ti fatto un'altra cosa, Giulio! Ti ho fatto che non è che non è Ti che non è non posso dire che non posso, non posso. Non posso, non posso. Non posso, non posso. Non Non so. Non posso. Non posso. Non posso. Non sì, sì. fa epposta? Sì, sì. È pronto mia Ma cosa Sì, fare una buona fare mia ammenda? Ha messo un luogl non Faccio la mia JESULessä, faccio Gracias por la llamada doctora. Respecto a lo que me dijo, además de la de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 i got I got I want. Now I'm a little I but Да там да, А да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. I don't I'm going to ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Y! ¡Y! ¡Y! ¡Y! ¡Y! ¡Y! Let's do it.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 E poi si può stare con la quel forno di tre livelli. Eh si, quella cosa è è Ma per questo c'è una massa di due livelli, sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì ci a tutti. posti dove ci si può divertire. Ci sono tanti non vedo Signor presidente volevo dire posso tornare a casa vicino verso la biblioteca No Ora sono dentro la sala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 Ok, ok, ok. Questo è un altro clip. Ahora iremos a Quito. De A Questi a si ci credete la vera vera, signore amore? Anche la vera vera c'è, c'è, c'è, você sempre fazer isso. Isso C'est un peu ce que je veux dire. Je je Okay. Yeah. Боже, Боже! Треть, треть! Yeah.